Sì, grazie Presidente. Eh, dichiarazione di voto. Prima di tutto voglio consegnare il, il voto favorevole del Movimento 5 Stelle eh, per quanto riguarda anche questo eh, secondo debito fuori bilancio. Sicuramente si è perso del tempo. Noi oggi abbiamo ascoltato. Gli uffici che appunto eh, in commissione eh, capitolina mobilità insieme al presidente stefano abbiamo ascoltato gli uffici e devo dire ci hanno rappresentato una situazione eh, un po' eh, particolare perché appunto ci hanno raccontato che eh, nelle eh, queste somme per per gli ultra settantenni eh, dovevano pervenire dalla Regione Lazio dal due, nel 2011-2012. e 2012. Dopodiché la Regione Lazio eh, nel 2013 ha deciso di non erogare più questi importi e ha causato così questi debiti fuori bilancio. E, mh, gli uffici ci hanno rappresentato oggi come. Mh, sia stato difficile poi reperire, ricostruire tutti il, i documenti, la documentazione. Poi è chiaro, come sappiamo tutti, dal settembre 2017 è iniziato il concordato eh, preventivo, il concordato per ATAC e, e mh, dopodiché eh, arriviamo fino a fare un insomma velocemente al 2019 al giugno 2019 quando il tribunale familiare con decreto ammette Atac in concordato e questo che, mh, che cosa voglio dire con questo che chiaramente sono stati scritti appunto questi debiti eh, nel piano concordatario eh, questi mh, debiti da parte di Roma Capitale che appunto oggi eh, siamo chiamati a votare proprio per rimpinguare, per onorare quello che è stato deciso dal Tribunale fallimentare. Sì, è stato perso il tempo, diciamo nove anni per il primo 2011, otto anni per il secondo 2012 eh, con una, un, un tempo di mezzo eh, appunto durato abbastanza e noi stiamo procedendo perché sappiamo che è importante a votare questi debiti fuori bilancio quindi senz'altro il nostro voto è favorevole grazie